Grazie Presidente, sarò molto, molto breve. Eh, sì, è come dire insomma, di, di pulire le strade. Ecco, io trovo questa mozione eh, carente, insomma, ecco, anche perché è molto, molto scontata e ovvia sul, sull'indirizzo che vuole dare. Ah ma già svolge puntualmente l'operazione di sanificazione, eh, lo fa eh, con costanza e lo fa anche eh, di frequenza, perciò è quello che l'amministrazione sta facendo e per migliorare la eh, qualità della sanificazione sui cassonetti del lama si sta eh, ragionando a soluzioni ancora più eh, risolutive. Eh, perciò io mh, ringrazio il Partito Democratico insomma, di, questa, di questo dispositivo, ma, insomma, lo trovo veramente molto scontato e anche banale se così possiamo aggiungere inutile perciò ecco la mh, volontà di questa amministrazione è bocciare insomma, eh, assolutamente questo, questo atto grazie